Rocco Chinnici ebbe due idee geniali, la prima quella di ritenere che la semplice repressione non sarebbe bastata per sconfiggere il fenomeno mafioso ma sarebbe stata necessaria una forma di, di prevenzione e la prevenzione si può fare soltanto andando a parlare ai giovani nelle scuole. A questa idea geniale di Rocco se ne accompagnò un'altra e cioè quella di creare un gruppo di magistrati che si occupassero tutti delle stesse indagini in modo che le notizie e le informazioni raccolte circolassero fra tutti noi, fra prima tre, poi quattro giudici e istruttori che hanno formato Cosetto Pullo Antimafia, ideato, come ho detto, da Rocco Inici e poi realizzato dopo la sua morte dal consigliere Antonino Caponnetto, il quale ne chiamò a far parte da prima Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello e poi, qualche mese dopo, anche da chi vi sta parlando. Un gruppo di magistrati che non avessero gelosie, invidie tra, tra loro, ma che eh, funzionassero come una vera e propria squadra. Il pollo antimafia era collaborato dai pubblici ministeri che erano sempre gli stessi, in particolare Giuseppe Ayala, Mimmo Signorino, Vincenzo Geraci e Giustino Sciacchità. Quando andavamo fuori per le rogatorie, interrogare imputati venivano con noi quando siamo a Palermo assistiamo agli interrogatori e quale avveniva quello scambio di informazioni, di, di notizie, ma anche di idee, anche di modi di poter svolgere la nostra attività che era essenziale. Io ho iniziato a lavorare qui nel pull antimafia, è successo a novembre del 1985 quando il consigliere Caponnetto oltre me inserì Gioacchino Natoli e Giacomo Conte che quindi noi tre ci aggiungemmo all'iniziale gruppo di Falcone, Borsellino, Guarnotta e Dirello. La cosa per l'epoca rivoluzionaria era che si lavorava insieme. Questa fu per tanti anni la stanza dove ha visto, oltre a lavorare il dottore Falcone, ma tutte le, le riunioni più importanti avvenivano in questa stanza. A differenza, qualcuno pensa che si riunivano nella stanza del dottore Caponnetto, ma le riunioni più importanti avvenivano in questa stanza. Ci si parlava, si scambiavano idee, si organizzavano strategie processuali, si interrogavano. Poi, quando cominciarono i primi collaboratori, si interrogavano assieme. Si istruivano i processi, si fumava tantissimo, si lavorava, ripeto, tanto, tanto. e Si scherzava, scherzavano fra di loro, qualche battuta qualche cazzatura. è stato un impegno totalizzante dietro eh, tutta questa organizzazione c'era sempre lui c'era Giovanni Falcone le decisioni venivano prese collegialmente è chiaro che in un gruppo di 4-5 persone ci può essere dialettica su, su qualche cosa ma poi eravamo tutti convinti che quella soluzione che era stata proposta da noi, noi era quella giusta il corridoio era pieno di macchine fotocopiatrici, carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, c'era di tutto e di più. C'era la sensazione di partecipare a una cosa bella, una cosa impegnativa, faticosa, non facciamo ferie. Era il nostro lavoro nel cui davamo tutto noi stessi, ma dire che ci ne davamo conto di ciò che stiamo facendo direi forse una bugia. Il sogno che noi avevamo era quello di poter liberare questa nostra terra dalla mafia Nell'86 Paolo Borsellino andò via e poi in quegli anni, 87, 88, affrontammo non solo il caso Meli Falcone, si affrontarono altri processi, si affrontò il processo Iron Tower che fece Giovanni Falcone e al quale io collaborai, che ci portò negli Stati Uniti, i rapporti con l'FBI. Insomma ci si rende conto di quanto siano stati brevi quegli anni che però per la nostra vita sono stati importantissimi perché io cominciai a lavorare qua, come vi dicevo, a novembre dell'85 e praticamente a ottobre dell'89 quindi dopo quattro anni Giovanni Falcone andava alla Procura della Repubblica quindi fisicamente qua non c'era più, entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale e quindi quell'atmosfera magica che c'era qua dentro praticamente è finita era finita un anno prima quando venne nominato Meli al posto dello stesso Falcone Il 19 gennaio 1988, tra l'altro la data di nascita di Paolo Borsellino ecco, quello è stato il momento che, che ha segnato l'inizio della fine del purlo antimafia. Gli ostacoli maggiori provenivano proprio all'interno di questi uffici e proveniva o da colleghi invidiosi o gelosi perché il dottore Falcone aveva un carisma particolare e nasceva anche dai risultati perché lui prevedeva eh, certe situazioni, certe dinamiche anche all'interno di Cosa Nostra il dottore Falcone li faceva presente, diceva secondo me ora succederà questo e quel fatto avveniva veramente e questo anche dai suoi colleghi dava fastidio. Iniziò la carella con il nuovo consigliere istruttore fino a quando i colleghi Giacomo Conte e Giuseppe Di Lello rinunciarono alla delega, andarono via dai nostri uffici. Quelli che sono rimasti, cioè io, Ignazio De Francisci e Gioacchino Natoli, lo facemmo non perché non condividessimo le ragioni per le quali gli altri due colleghi sono andati, ma perché se ce ne fossimo andati anche noi sarebbe passato il messaggio che aveva ragione il consigliere, non aveva ragione Giovanni Falcone e tutti noi. È stato un impegno assiduo, è stato un impegno costante, è stato un impegno che è costato un sacrificio nella propria vita di, di Giovanni e di Paolo. Dopo le stragi, quel lavoro non è andato eh, perso. La gente ha compreso che l'unica posizione che si può assumere è quella di Rocco Vinici, di Antonio Caponnetto, di Giovanni Falcone, di Paolo Bersino e tutti quegli altri che hanno collaborato in quella meravigliosa stagione eh, che vogliamo riferire la primavera giudiziaria palermitana. Giovanni Falcone e Paolo Bersino hanno sacrificato la vita perché voi possiate avere un domani migliore, perché voi possiate sentire veramente di essere cittadini di un mondo in cui la forza del diritto abbia sempre la meglio sul diritto della forza.